Il PMA di secondo livello, cioè un mt 2 secondo la classificazione del WHO, è un ospedale che è in grado di accettare e trattare 100 pazienti al giorno, ha una capacità ricettiva quindi di ricovero di pazienti all'interno delle proprie strutture di 20 pazienti e ha una capacità chirurgica molto importante. In quanto a un tavolo operatorio, una struttura chirurgica che è in grado di lavorare H24 per pazienti di chirurgia generale, di chirurgia ortopedica, di chirurgia ginecologica e di chirurgia plastica. Inoltre il nostro ospedale dispone di una terapia intensiva, quindi di un cosiddetto ICU con quattro posti letto di rianimazione con la possibilità di monitorizzare e quindi trattare anche dei pazienti intubati.